Ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi sono felice e contenta perché my beauty box di cui abbiamo aperto una box qualche tempo fa che è un servizio di box eh, eh, mensile con abbonamento completamente made in italy ha pensato di farmi un regalino natalizio poi coi problemi dei, dei corrieri che che è stato un macello, quindi il corriere subito diceva che l'indirizzo non esisteva perfetto, perché io normalmente ricevo dai 5 ai 6 pacchi al giorno ma l'indirizzo non esisteva quindi è rimasta in giacenza e poi dopo stranamente destinatario assente alle 5 del pomeriggio che io ero a casa e poi finalmente eh, ci siamo sentiti e sono riuscita ad avere il pacco, però a questo punto era passato Natale, ma va benissimo lo stesso, anzi fossero questi problemi va bene tutti i giorni allora ero curiosa di vedere questa box che era un regalo natalizio quindi è stata anche molto molto carina l'azienda che la ringrazio ed è perché era una cosa assolutamente inaspettata allora io direi di iniziare ad aprirla perché la sono tolta dalla confezione che era in plastica ora la apriamo così e vedo la prima cosa vedo è questo foglio che normalmente ha lo spoiler e eh, ah, reason to ha ragione per eh, brillare Beh, è proprio era natalizia proprio che bella che bella eh, sì no ma no no no, no, no qui ci sono gli spoiler noi andiamo a vedere i prodotti direttamente e quindi la apriamo non so come si presenta L'aprite voi prima apriamo, la apriamo guardate voi poi io non mi ricordo se ha delle, dei fogli o no prima Ah, ok, è chiusa. Allora, aspettate. Ok. Wow, guardate, prima la vedo bella gonfia. Oh, ci sono un sacco di cose. Mettiamo qui. E scusatemi, ma la prima cosa che vedo... Christmas Tea di Yoji Tea. Cioè, parliamone. Parliamone perché io lo adoro. L'OGT lo adoro e mi è sempre piaciuto tantissimo. L'unica cosa è che ho smesso di acquistarlo perché non lo trovo, tranne che da natura si sì, non si trova. E questo è infuso di erbe spezie è natalizio. Io ho una scatola natalizia delle Christmas tea di anni e anni fa. Magari dopo vedo se riesco a trovarlo. 17 bustine con robois, cannella, liquirizia, coriandolo, honey brush, scorza di arancia, chiodi di garofano, pepe nero, anice, succo di limone disidratato, anice stellato, cardamomo, cicoria, olio di essenziale di cannella e olio essenziale d'arancia, scusate, io usarlo. usarlo. Mm, da che parte si apre? Beh, noi l'apriamo di qua. Vado piano perché la scatola voglio tenerla come le altre. Intanto se vedete che butto l'occhio, butto l'occhio alla telecamera esterna perché ci sono sempre dei movimenti così dentro. quindi Le bustine sono più qui. Speziato. È speziatissimo e perfetto per l'inverno. Adesso ne sto bevendo Un'altra della pompadour, zenzero e limone quindi speziate in inverno per me è perfetto andiamo avanti perché qui ci sono ancora un sacco di cose e voglio vedere questa no vabbè brunchenolo immuno tripla azione, difese immunitarie, via respiratoria ed energia, integratore alimentare con estratti vegetali, vitamine e minerali. Effettivamente serve sempre. E neanche una buona idea perché non lo sapevo. 16 pastiglie, gusto sambuco e ribes nero, della bronchenolo, nuovo effettivamente. Senza glutine, senza lattosio, adatto ai vegetariani. Le pastiglie sono queste, sono dure, immagino che siano da sciogliere in bocca perché da ingoiare un po' tanto. Beh, allora, le vitamine, adesso non so quanta, vitamina C, 80 milligrammi, ah, due pastiglie al giorno. Aiuta a renire a raffreddore e tosse, favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali, serve, e supporta le funzionalità delle vie respiratorie. Echinacea, vitamina C, selenio, zinco, perfetto, ragazzi io questo non lo conoscevo, mi piace My Beauty Box perché c'è di tutto dentro, tisane, bronchenolo, <ride> vedo ancora un sacco di cose ma questa l'ho vista subito e quindi ve la faccio vedere, Nailacker OPI, c'è cioè uno smalto per unghie dell'OPI in full size, il colore è... live love carnival è un rosa bello ragazzi Lo l'opi cioè, cosa vengono 15 euro questi smalti 15 o 19 non lo so dovrei guardare al momento ma cioè, capiamoci sapete che non so se sullo spoiler c'è il prezzo no non c'è, dice solo full oh, travel sites quindi non lo guardiamo andiamo avanti perché vedo tante cose ancora allora Yasae Yasae Daily Defense Essenza Idrate Previ SPF 20 UVA Yasae, io un marchio mai sentito però è un Made in Italy quindi questo è un Siero eh, difesa idratante e si è collato. Oddio, non è che è uscito! È uscito del prodotto? È eh, un po' si sì. uh, un po' sì perché non era chiuso, non era chiuso tanto bene. Questo va bene. Che è il eh, cleanser cleanser idratante quotidiano oh, speriamo che non abbia fatto troppi danni vedremo ma no ma no e quindi scusate il profumo è buono però a questo punto devo capire meglio questo marchio magari cerchiamo di leggere solo loro Yasae ispirata alla filosofia minimalista asiatica oh e la ha creato una skin care routine semplice, naturale e delicata, adatta a tutti i tipi di pelle allora il cleanser, detergente viso delicato che è questo, quello che è uscito è proprio uscito, non so quanto ce ne sia rimasto dentro ma non importa per una volta sicuramente ce ne sarà ed è un 10 ml è il detergente, made in Italy, vegan, quirli, vegan friendly e Quirly free ci piace e invece Idrating Daily Defense crema da giorno idratante con fattore di protezione SPF 20 è sempre un 10 ml e ci piace allora vabbè, mettiamo qui perché ci sono tante altre cose ne vedo una molto molto interessante ma andiamo avanti con questo che è il System Native shampoo micellare da 50 ml 92% ingredienti d'origine naturale Profumo, mm, buono. Shampoo micellare, è naturale. Ci piace. Andiamo a leggere anche lui. System Professional attrae le impurità le rimuove delicatamente. Su cute capelli è tossina ed è senza parabeni, solfate e siliconi. Beh, ci piace anche questo, ma quello che volevo vedere io ma lo lascio per ultimo perché ho visto un'altra cosa agenda my beauty box 2021 in collaborazione con amica bella è un'agenda settimanale bella anche come formato che probabilmente era sulla rivista amica e noi l'abbiamo avuta aspettate forse c'è scritto qualcosa 2020 ok supplemento di amica numero 12 2020 quelli di dicembre ok ci piace le agende sono sempre ben accette e l'ultima cosa che adesso tiro fuori perché poi la box è vuota l'ultima cosa che volevo vedere la palette scusate ci tolgo solo un secondo il detergente che c'è finito sopra ok la palette della Essence, o la Rio, oh, la palette di ombretti, la cosa che ci piace, che vedo già adesso, che c'è la pellicola, ma apriamo, è integra, è integra, apriamola, specchio, e questa è la palette, e adesso andiamo a rimuovere la pellicola, Beh, bella, bella, ci piace. Che bella, ci piace. Iniziamo a testarla subito. Sì, sì, sì, sì. Iniziamo a testarlo. Allora, alla fine la scatola è asciutta. Quindi, non è uscito tanto prodotto e ci piace. Dunque, vediamo un attimo questa box perché c'è di tutto. Allora, la palette, bellissima. Ah, oltretutto dovrei guardare il prezzo, ma se non sbaglio è sui 19 euro al mese. Vediamo un po' il valore più o meno. Allora la palette eh, non mi ricordo se è quella da 9 o 11 euro, ma consideriamo Smart dell'OPI, che è un full size, non mi ricordo se 15 o 19 euro. Quindi anche solo lui va a pagare quasi tutta la palette. Questo penso che sia un omaggio quindi non lo non includiamo perché non è vendibile e System Professional Lo Shampoo questi due prodotti che sono curiosa di provare abbiamo detto Yasai Yasai o Yasai poi il bronchenolo non so quanto possa costare ma cioè è prezzo della farmacia quindi 9, 10, 12 euro non lo so e la GT, cioè felicissima perché erano anni che non la che non la prendevo perché c'è solo la natura sì e neanche e, tutti i gusti però mi piacerà tantissimo quindi felicissima e questo video è stato secondo me abbastanza lungo già così devo prendere la brochure Scusate, per vedere se c'è qualcos'altro che manca mi viene da ridere, sul bronchinolo, e siccome teniamo molto anche al vostro benessere, vi consigliamo di provare subito il bronchinolo immuno, il nuovo integratore immuno stimolante ok, codice vaido, ah, niente, c'era un codice che potevo darvi, ma è già scaduto, fino al 13 dicembre, mi dispiace, però secondo me è una, è una bella box, sicuramente, ok, trovato il detergente anche qui ho paura che il detergente quello per il viso ce ne sia rimasto poco nella box ma succede e niente fatemi sapere se de, questo video vi è piaciuto se questo tipo di box vi piace io ringrazio My Beauty Box per questo regalo abbiamo avuto qualche problema eh, logistico con i corrieri forse anche per quello poverino che il detergente è uscito ma ragazze